Voi rimanete qui a vegliare in preghiera perché l'ora è giunta ormai Lui se ne andò a pregare più in là con lacrime che sembravano sangue Disse sia fatta la tua volontà e si consegnò per 30 denari Maltrattato Il suo costato Gli occhi al cielo Lui alzò E pregò al Padre suo Perdona loro Signore mio Perché non sanno Quel che si fanno Rimetto a te Lo spirito mio Chino il suo capo E poi spirò Fu così morì Gesù Sepolto nel sepolcro insieme alle speranze, tutti i sogni ormai infranti ed ognuno alla sua vita, ma il terzo giorno risuscitò e si presentò in mezzo a loro, disse sono io il vostro maestro e la speranza riaccese in me. Bravi! tua, niente nessuno mi separerà. Voglio adorare per sempre il tuo nome perché tu solo sei degno di onore.